Buonasera, intanto un saluto al professor Borioni, stasera qui con noi, è professore associato alla Sapienza, eh, storia delle dottrine, storia delle dottrine politiche, storia delle istituzioni politiche, eh, scandinavista. È qui con noi per parlare di quale lezione ci possano dare le socialdemocrazie nordiche e anche il partito pirata. Come, eh, il, la, la prima domanda è eh, abbastanza biografica eh, come mai eh, si è dedicato eh, al tema e allo studio delle, delle socialdemocrazie nordiche in particolare allora ehm, perché da ragazzo eh, ma proprio da adolescente allora si comincia a fare politica nell'adolescenza eh, ero attratto da forme come dire mh, radicali di riformismo non so come dire e, e quindi eh, da quelle esperienze che avevano spinto più in là sia come programma sia anche come realizzazione in parte eh, l'idea di riformare tramite eh, la democrazia è un metodo parlamentare in fondo senza discorso l'importanza però del, del radicamento sindacale del, del, dell'alleanza tra partito e sindacato senza che il primo dovesse imporsi sul secondo come è stato poi invece il modello dell'edinista eh, insomma quindi questa, questa è stata e poi ci sono avventure no, adolescenziali di, di viaggi interrail eccetera in cui viaggiando per quel, paese, per quel paese, per quei paesi incontri le persone giuste, gli amici giusti, che cioè hanno i tuoi stessi valori, esattamente le tue stesse, eh, le tue stesse ansie, eh, come dire, ideali politici proprio, no? e Quindi poi questo, questa è una questione di fortuna, per cui uno poi l'interesse politico diventa, diventa una come dire, cambia la vita, devia la vita proprio anche esistenzialmente, sappiamo degli affetti, delle amicizie, che ancora permangono per i migliori, eh, le stesse proprio a volte di quegli adolescenti, a contattare ecco, parlando di politica, no? È così. E, e poi diventa uno studio, quando uno cresce, eh, fa l'università, e poi ha una bella avventura di farlo studioso, ecco, questo è. Sì, quindi ma, eh, ora entriamo maggiormente nel, nel dettaglio, in quello che eh, ci interessa particolarmente, no? che, della necessità dell'azione politica. No? Soprattutto in, in Svezia e in Danimarca si, si sono, sono formati due concetti eh, importanti, da una parte il full, il full Socialism e dall'altra in Danimarca l'Economisk Democratie. E quindi sono due funzioni che vedono, che fanno evolvere il concetto di welfare, non lasciandolo considerato solamente come in maniera liberale, come diritto di cittadinanza, ma come un, flu, come un sistema che influisce sul mercato del lavoro come strumento che determina grado alto o basso di mercificazione e che combatte tutte quelle degenerazioni del capitalismo ecco ce ne potrebbe parlare in maniera più dettagliata va bene allora eh, abbiamo, abbiamo parlato abbiamo appunto eh, accennava no accennavi se possiamo darci benissimo del tu eh, accennavi a function socialism ehm, eh, svedese e alla economist democratic cioè alla, alla, alla democrazia economica danese allora il, il, eh, chiamiamolo con, il nome, con la traduzione con la possibile traduzione italiana cioè il socialismo funzionale è una teoria per cui eh, eh, come dire eh, il, il, il capitalismo può essere disciplinato volta a volta eh, come dire regolandone le funzioni senza espro espropriazione una volta per tutte no? Eh, e, è proprio e questa è proprio l'idea che, che, che, che ho scoperto anni dopo, essere così all, all, dietro a, a parte del, della teoria della, e della pratica del socialismo nordico, specialmente svedese, eh, cioè di un riformismo radicale, cioè che va oltre. Cioè l'idea è quella per cui ehm, non è razionale espropriare il capitalismo una volta per tutte, bisogna disciplinarne le funzioni, una a una, eh, anche contemporaneamente, quindi rendere sempre meno, eh, come dire, eh, alla fine sempre meno eh, libera la decisione del, del, del capitalista, del, di chi acquista forza lavoro rispetto a chi la deve vendere. E questo come avviene? Avviene per esempio costruendo un certo tipo di welfare state, che non è appunto semplicemente quello di un welfare di cittadinanza, pur positivo chiaramente, eh, che è sottoscritto anche dai liberali e anche dai conservatori, a volte, a volte se si tratta di, di, di garantire dei, dei minimi, dei minimi che possono essere anche rispettabilmente alti, ma comunque dei minimi. No, l'idea è quella. Per cui, eh, come eh, ha detto un, un, uno studioso del, del welfare, specialmente nordico, un danese, che poi ha studiato molto in, in Svezia, USA, Spin cioè di crescere eh, il potenziale del welfare come sua capacità di, di demercificare il lavoro. Cioè, eh, da un possibile licenziamento, allora, innanzitutto, le politiche economiche rendono, diciamo, improbabile il licenziamento. Secondo, il welfare state tende a essere mh, un garante che dal, lic dal licenziamento, eh, diciamo, il singolo lavoratore ha il minimo eh, da temere perché ci sono lunghi periodi di di, di assicurazione eh, contro la disoccupazione mh, perché, perché esistono politiche attive del lavoro e qui vi riallaccio al breve accenno che ho fatto un minuto fa sulle politiche economiche le politiche economiche e di innovazione sono collegate e questo casomai è l'aspetto che è venuto un po' meno negli ultimi 20-30 anni anche nei paesi nordici sono collegate eh, con eh, le politiche attive del lavoro, cioè in sostanza ciò che si fa imparare ai disoccupati eh, in termini di nuove professionalità verrà poi realmente domandato dal, dal, dal, dal, eh, dal, dall'offerta, dal lato dell'offerta. Quindi queste sono tutta una serie di, di questioni eh, interessanti. Cui, eh, per cui il, la proprietà rimane in mano ai, al, al capitalismo, anzi, per la verità, gli svedesi, se, si può, se si può porre una, eh, come dire, una questione critica all'avanzamento del socialismo svedese, anche al massimo della sua, eh, della sua eh, egemonia, ha ah, in realtà tutto questo eh, prodotto anche grandissime ricchezze. No? Grandissime ricchezze, la famiglia, eh, alcune delle grandi famiglie da Camprad, da, da, da Ikea ad, altre, ad altri, uh, capitali, famiglie capitaliste più, più, più, più vecchie di quella. Eh, però, però, ecco, l'impatto su chi deve vendere forza lavoro è di molto attenuato. Come sappiamo, ne parliamo poi in seguito, magari, eh, arrivati a un certo punto ci si è anche posti l'obiettivo. Di senza espropriare sempre, però di allargare anche la presa eh, delle organizzazioni dei lavoratori sull'investimento e, su, e quindi sulla proprietà. Quindi eh, i piani che appunto abbiamo accennato in Danimarca, e qui quindi faccio solo un accenno, casomai riprendiamo dopo alla questione danese, cioè la democrazia economica, ehm, sostanzialmente era questo. E in, in, in in Svezia è stato noto un'iniziativa eh, simile eh, a metà degli anni 70, più o meno, ma eh, insomma è durato questo tentativo un decenni, decenni, in tutti e due i paesi, si chiamavano Fondi dei salariati. Mm, meglio conosciuto, ma è scorretto dire soltanto questo, è limitativo, il piano Meitner. In caso mai questa cosa la, la, la riprendiamo. non so se sì no sì sì no no sì no in effetti eh, questa questa parte qui sì il socialismo per funzioni no e quindi diciamo è anche la cosa interessante poi è anche la proposta che poi gli spiega Adele delle coson di come deve essere di come spiega lui la lotta di classe per funzioni anche su questo semmai fare un passaggio visto che se sposto può spiegarlo, cioè quindi come poi eh, la so, eh, socialdemocrazia svedese poi anche interpreta e rielabora il concetto di lotta di classe. Eh, questo è interessante, cioè, eh, diciamo che eh, questo non solo gli svedesi, ma c'è cioè, una frase straordinaria anche di un, di un socialista austriaco, Bruno Traischi,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 se compariamo a persino in questi ultimi 20-30 anni, in cui evidentemente c'è stato un arretramento anche nei paesi nordici delle condizioni del salario e dei diritti anche, tuttavia vediamo che eh, anche rispetto alla Germania, anche rispetto ad altri paesi eh, centrali dell'Unione Europea, eh, il livello salariale dei paesi nordici tuttora è molto, molto superiore e, e tiene di più anche eh, rispetto al. al um,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 questo E qui, qui, qui c'è una differenza, insomma, evidentemente. Eh, sì, assolutamente sì. Ma un altro, un altro aspetto no, che ha colpito spesso gli studiosi, eh, anche membri del Partito Comunista Italiano, e poi ne hanno, ne hanno studiato approfonditamente. è eh, la... A questo l'idea sviluppata da me che viene poi chiamata Piano Maiden, e poi vabbè, non solo lui ci aveva lavorato, che è il Long l'hongtong föndera, cioè la teoria del fondo salari. Ecco, semmai eh, cioè, se ce la può spiegare e se può essere possibile metterla poi in campo o poterne dare una versione che può essere riutilizzata ora adattandola eh, ai tempi di oggi. Allora... Eh, facciamo un minuto di contestualizzazione storica eh, tutto ciò che abbiamo detto proprio fino a un attimo fa a un certo punto si scontra eh, negli anni 70 con un mutamento questo mutamento è, que è questo eh, è il seguente cioè eh, il, il come dire il mm, per mantenere un, questo tipo di mercato del lavoro in gran parte demercificato, eh, eh, serve una qualità di investimento estremamente intensa e di lungo periodo. Eh, anche in Italia, persino in Italia, si è, ci, ci si è posto questo problema e, eh, per esempio, gran parte del, del, del, del, dell'economia pubblica, delle, delle partecipazioni statali, eccetera, veniva definito, veniva definito eh, mh, il profitto differito, no? cioè una forma di investimento che può accettare un differimento del profitto. E. Eh, in buona, parte, in buona parte i, eh, i, i nordici si sono trovati davanti a questa contraddizione, cioè avere davanti un capitalismo che a un certo punto eh, evidentemente era stato costretto no, a, a, a, a come dire, a troppi disciplinamenti dal suo punto di vista no, a troppi disciplinamenti della sua, delle sue funzioni e voleva riacquistare una maggiore libertà nell'investimento e eh,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 delle imprese andassero in mano a questi fondi dei salariati e sostanzialmente dietro, come dicevo prima dietro l'idea di democrazia economica danese c'è la stessa c'è lo stesso periodo più o meno le stesse idee la stessa spinta soprattutto sindacale sul partito eccetera. E, sul partito socialdemocratico ovviamente e, e quindi questa, questo è il punto cioè, si è compreso si è compreso che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 della, di qualcosa che procede dall'alto no? eh, mediante cioè, presa del palazzo d'inverno espropriazione di tutto e da lì si costruisce il socialismo Insomma, è un, è una, è una, parliamo di persone che, che, che, come Meitner, come Palme come, come che stavo su una posizione un pochino più moderata dovendo dirigere il partito eh, come, come, come Grunbaum in Danimarca eccetera Tutte persone che hanno, che hanno vissuto gli anni 20, 30, eccetera, no? che erano nate allora, quindi si potevano, cioè ci avevano ancora in testa pienamente questo tipo di, di questioni, cioè come si fa il socialismo. No? E eh, erano rimasti della convinzione che si dovesse fare in questo modo, cioè gradualmente, eh, ma che gradualismo non significava eh, il riformismo come per esempio è stato concepito negli ultimi 30 trent'anni, no? semplicemente come un, un aggiustamento eh, rispetto ad un, ad un um, ordine del giorno dettato dalla cultura liberale, semplicemente. Sì, questo sì. Niente, se vogliamo poi, vabbè, sì, sicuramente sì, quella, assolutamente eh, l'idea, quella che comunque schiacciati, diciamo, dai due totalitarismi era l'idea di qualcuno ha detto di, qualcuno eh, ha desecato una terza via svedese la via, di mezzo, la via di mezzo svedese, molti ne hanno parlato e delle volte ho studi... sì sì eh, sì, sì, per, sì su questo su questo termine qui Zacharia Salala, è molto giusto quello che eh. dici, perché perché Um, uh, un conto alla terza via un conto alla via di mezzo nel senso che, sì, che, che co, eh, come qualcuno concepita come eh, infatti parliamo uh, Marquis Childs che era un, un, un new dealer americano che scriveva questa idea sweet, questo libro Sweet in the Middle Way già negli anni 30 dicendo che già è tanto eh, rispetto a quello che possiamo concepire oggi cioè dire una via di mezzo che non è il capitalismo pieno che abbiamo noi negli Stati Uniti, dice lui e non è però nemmeno Mosca, già sarebbe tanto eh, però la terza via non è necessariamente una via che rimane nel mezzo cioè, come dire, non è una via moderata, ecco, come dire, questo è il punto sì, sì, eh, infatti, sì, in effetti quella lì è vero, sì mentre c'è ci... cioè, tutto ancora forse non molto conosciuta no che ci sono eh, molti studiosi che parlano ancora della nascita del welfare state vedesse come un qualcosa di pre politico e eh, come fosse un qualcosa di coesione sociale ci sono ancora molti studiosi che si possono ancora leggere insomma, queste cose qua e quindi volevo dire siamo ci sono tutta una storiografia nordica, ma eh, anche lei ne parla e ne ribatte, e fa vedere che non è, non è un, sono solo fattori prepolitici no. o di coesione, ma è tutt'altro. Ecco no. questo è un punto anche essenziale da chiarire. Sì, ecco, lo, chiarisco. Eh, lo chiarisco allora, cioè eh, lì ci, ci sono due scuole sostanzialmente, cioè quella che sostiene che, come dire. Eh, dalla compattezza etnico-culturale dei paesi nordici sì, di, tirando in ballo dei elementi eh, innegabili cioè c'è una, una compattezza sul piano eh, anzi un unanimismo sul piano religioso no? cioè, le chiese luterane hanno una, una, una eh, come dire, un'adesione pressoché totale negli stati nordici. Sono chiese poi di Stato, quindi ancora maggiore. Insomma, e poi sono, sono stati stati, si dice, anche molto radicati, molto istituzionalmente molto legittimati, molto vecchi, diciamo. Già questo è meno vero, perché la Danimarca è effettivamente è lo stato-nazione diciamo, tra i più vecchi del mondo, forse il più vecchio del mondo, non so se si prende la Cina, forse non lo so. Però la Svezia non è già, già lì, è uno stato che, diciamo, del Cinquecento. La Norvegia la, e la Finlandia sono due, due recentissimi stati molto più giovani dell'Italia. Quindi anche questo va, va, va specificato. No, ma l'idea è quella per cui, cui eh, eh, un'idea un di unanimità, di compattezza socioculturale, prepolitica, come, come dicevi Zaccharias giustamente. E poi porta anche a politiche unanimistiche, eh, onni, come dire, onni eh, inclusive, come il welfare state. Come dire, eh, non c'è nulla che lo dica questo, cioè, parliamo di paesi mh, che prendono delle vie molto diverse effettivamente facciamo una piccola distinzione eh, per esempio già fra Svezia e Danimarca che sono i due paesi centrali perché cediamo sempre Svezia e Danimarca perché sono i due paesi egemoni dell'area nordica eh, Finlandia e Norvegia a seconda dei periodi appartengono all'uno o all'altra corona e dunque eh, diciamo eh, e sono due paesi rivali anche militarmente cioè, ma lì andiamo indietro un po' nel tempo e, oh, Prendendo questi due paesi, vediamo che uno, la Danimarca effettivamente eh, in, in, in, diciamo, anticipa molto eh, già agli ultimi anni dell'Ottocento, primissimi del Novecento, il problema dello scontro di classe e, e, e, del, e del tipo di compromesso a cui arrivare, cioè l'idea del compromesso paritario che abbiamo accennato prima. No? E, a parte che anche in Danimarca questo compromesso paritario è stato messo in, in discussione, in, diciamo, in seguito. Guarda caso, come in tutto il mondo, con conseguenze più o meno grandi eh, fra le due guerre. Va bene? E, e poi è stato, poi è stato mantenuto, diciamo, poi ha vinto il compromesso paritario e negli anni 30 ha avuto, è avuto possibilità poi di avanzare nei decenni successivi, fino ad arretrare dal... Da, dagli anni 90 in Svezia abbiamo una situazione completamente diversa in Svezia abbiamo, abbiamo un, un, paese, un paese fra i più disuguali d'Europa fra i più elitistici che si possano pensare fino alla, alla al, al, fino a, alla conquista della, de, da parte della socialdemocrazia possiamo dire la conquista quasi perché poi il governo dal 1932 dura fino al 1976 senza interruzioni e poi praticamente un, anche in seguito c'è una, una netta prevalenza socialdemocratica al governo e, e fino a quel momento lì abbiamo un paese di grandissime disuguaglianze di grande elitismo di grande arretratezza istituzionale di, la, la legge elettorale svedese fino agli anni 20 è nettamente più arretrata di quella italiana. Eh, eh, e abbiamo i primi 30 anni del, eh, di storia del mercato del lavoro svedese con la più alta conflittualità d'Europa. D'accordo? Quindi abbiamo un luogo in cui si è, si è verificata la lotta di classe, no? la, che, che, no, che la lotta di classe non è che per forza sfocia nella guerriglia o, ne, o nella rivoluzione, eccetera. A parte che anche lì hanno avuto i loro bravi morti operai, eccetera. Ma, ma, ma eh, in Norvegia abbiamo avuto, che appunto è indipendente dal 1905, anche lì abbiamo avuto decenni di grande eh, polarizzazione e radicalizzazione, va bene? fino agli anni 30. Cioè, fin quando non si è trovata una soluzione, che è più o meno quella che abbiamo descritto, che ha permesso al, al compromesso di avanzare a favore del, del proletariato, del proletariato del, di chi vende lavoro, diciamo, ecco. eh, più che in altri paesi, eh, abbiamo avuto delle situazioni problematiche, potevano andare in varie direzioni. Non a caso nel momento in cui la situazione è arretrata altrove è cominciata ad arretrare anche nei paesi nordici cioè non si osserva una, un animismo, si osserva la, la, la, la capacità, l'efficacia di alcuni compromessi sociali che avendo dalla propria parte risorse di cultura politica eh, mh, al contempo, come dire, come lo chiamano loro eh, Principle pragmatism, no, no, in inglese questa è la traduzione inglese chiaramente No? Cioè, un pragmatismo pieno di principi, oppure come diceva un grande teorico e politico eh, socialdemocratico Ernst Bickford, diceva: diceva la, la, la, la, eh, il riformismo come dire, non è la, e la, no, la politica, non è l'arte del possibile, è anche l'arte delle possibilità. No? Cioè, eh, eh, si è riusciti ad andare avanti su questo alcuni dicono c'erano dei vantaggi perché in quei paesi perché perché erano vicini molto prossimi a eh, due mercati di sbocco eh, importantissimi come la germania e l'Inghilterra? già è vero ma però da questo dalla, dalla, dalla, poten dalla potenzialità poi a costruire un modello sociale basato sulla parità eccetera eh, ce ne corre tanto è vero e qui finisco che uno dei momenti in cui eh, diciamo, eh, abbiamo avuto un, un, una, un particolare acuirsi del, della dialettica di classe, chiamiamola così, se non vogliamo usare il termine lotta di classe, tra gli anni 20 e gli anni 30, è proprio dovuto ne, mh, a, a, ad, ad una decisione, cioè che tipo di, di economia dobbiamo avere? Cioè, dobbiamo essere es esclusivamente export-led oppure avere anche un'economia un un che, che al suo interno redistribuisce, e quindi ha un salario forte, no? Che è capace di, eh, di imporre quelle condizioni di parità che, dicevo, che dicevamo prima. Ecco, lì si è deciso, lì è, è, è stata messa in discussione in Danimarca, dove si era fatto un passo avanti, come fare, e, e, e, e maggior ragione in Svezia, dove ancora quel passo non era stato fatto. Nel 1931 c'è Strage operaia in Svezia, cioè non è che, non è che nulla è, è, è un caso. Poi dopo eh, eh, eh, la, si è risolto, nel senso che abbiamo detto, ma eh, e qui finisco davvero: perché lì ancora si è messo in dubbio la, la direzione in cui si poteva andare? Perché, perché sappiamo tutti che in quel momento crolla la domanda mondiale perché c'è la, la NAC, no, dopo Wall Street, eccetera a parte c'erano già stati grandissimi problemi eh, di, di volatilità dei mercati già con la fine della prima guerra mondiale ma comunque dopo Wall Street, dopo il crollo di Wall Street crolla la domanda mondiale e quindi l'idea è questa, c'è uno scontro lì no? cioè proprio dire, allora che dobbiamo fare? dobbiamo, per poter continuare a risportare anche a queste condizioni dobbiamo accettare un'esportazione basata sullo sfruttamento interno oppure no oppure dobbiamo compiere un'altra strada e si è compiuta l'altra strada va bene intrapresa un'altra strada eh sì no sì assolutamente sì interessante sì. ci sarei anche l'influenza che ha avuto filosofo del diritto Hegelstrom, insomma, su, tutto, su, tutto, su, su tutta la socialdemocrazia, su tutti gli intellettuali socialdemocratici, insomma, il positivi, sì. positivismo giuridico, la, forte, sì. la forza presa normativa, insomma, si vede anche, si vede anche impostati in, in, negli, negli economisti, negli economisti eh, socialdemocratici. Sì, eh, soprattutto in middle, questo è, è chiaro, ma insomma, alcune, alcune sfumature si vedono anche in Wix, l'ho ritrovato, poi io, facendo la tesi magistrale alcune tesi di, di Eggestrompo vengono anche rivalutate da VIX. A questo punto arriviamo un pochino più alla contemporaneità. Non so non... se riusciamo eh sì, sì, non so se riusciamo a parlare del positivismo giuridico, cioè, magari ci, ci passiamo sopra. No, beh, quello, quello magari non... possiamo fare, <ride> questo, magari quello, il positivismo giuridico, tutta un'altra volta e la discussione sarebbe veramente lunga, però intanto <ride> rimane, rimane citato il nome, magari se qualcuno poi vuole andare a vedere chi era, insomma tutta Bravo. la scuola di Uppsola, insomma, insomma questo qua. E, insomma, invece arriviamo al tempo più moderni arriviamo diciamo, quasi a oggi insomma in cui nel nel, nel 2006 in svezia si presenta questo, questo, nuovo, questo nuovo partito il partito pirata no e cui diciamo, che ha più temi libertari forse che non più, eh, che non più altro socialisteggianti insomma con, con l'abolizione del copyright e altro Magari da possiamo Visto che comunque il vero successo poi ce l'ha in Svezia, il partito nelle, insomma, qui anche poi anche nelle elezioni europee, successiva alla fondazione, insomma, fa un buon risultato elettorale. Insomma, c'è qualcosa da, che si può riprendere dal partito pirata o rimane comunque un'altra un cosa, in cui non c'è bisogno, cioè non, non, non c'ha tanto da insegnarci qualcosa, ecco. No, io penso che allora. Ehm... Allora, intanto l'unico partito pirata superstite nei paesi nordici è quello islandese. Diciamo che c'è ancora una sua un suo impatto eh, nel Parlamento, però voi sapete tutti che l'Islanda è, mh, diciamo, veramente un... Ecco, nessun paese nordico è grande, però l'Islanda ha 300.000 abitanti, insomma. Ecco, no? e non, è, non, non è quella che ha mai condotto, diciamo, la... la la, la, come dire, la direzione della, della cultura politica, dell'evoluzione della cultura politica nordica. E, no, ma lì insomma è, uscirono fuori delle cose interessanti da un certo punto di vista, perché diciamo anche, in, anche se in questo modo libertario, eh, questa idea della... della cioè, si, posero, si posero già delle questioni sulla proprietà della rete, su, su, su, su, su, sull'accesso... Eh, a tutti i dispositivi della rete, no? tematiche come anziché copyright, copyleft, no? tutte queste cose. Quindi lì si pone una questione anche lì del, del, della proprietà, questo nuovo, in questo nuovo ambito. E, e poi, poi aspetti libertà diciamo, eh, interessanti in un paese che eh, diciamo, nella media, diciamo, i miei maestri. Mi hanno insegnato a, a, un po' a, a suddividere eh, i paesi nordici come un ecco, paese più liberale, libertario pur nell'egemonia nella, nell socialdemocratica, anche lì è la Danimarca, mentre invece la Svezia è il paese più regolativo, anche rispetto ai, ai costumi, anche rispetto, ad esempio, tipicamente. L'alcolismo, no? eh, eh, il consumo di alcolici, eccetera, è sempre stato strettamente più regolamentato. Lì c'è stata molta più presa eh, storicamente dei movimenti religiosi legati al, al, all'antialcolismo, al proibizionismo meglio ancora. Quindi il partito dei pirati dei Pirata è stato anche un po' una reazione a tutto questo, diciamo, no? cioè, diciamo forma di libertarismo per cui in una società comunque aperta eh, una, una mentalità prevalente trova sempre una, una sua opposizione diciamo che non è rimasto tantissimo no? come, come dicevo nei paesi nordici soltanto il partito pirata islandese ha ancora una sua corposa capacità di influenza parlamentare e, ed elettorale l'arretramento è questo possiamo dire l'arretramento eh, che si osserva in tutto il mondo e tutto, diciamo, se prendiamo ecco, per i paesi che studio, i paesi europei occidentali o occidentali di derivazione europea europoide eh, hanno tutti delle grandi de, un, un, un, un, abbiamo visto ultimamente persino la Germania un, un, un arretramento delle culture politiche principali proprio come, eh, come presa nella società ma proprio anche elettorale, insomma, eh? e, e, questo ha lasciato lo, e questo vale per la socialdemocrazia, ma vale anche nei paesi nordici, intendo, vale per la socialdemocrazia, ma vale anche per i partiti borghesi, ecco, anche, anche i paesi, ecco, diciamo, quindi diciamo questo, eh, c'è un arretramento delle, delle culture politiche principali, ma anche i paesi nordici confermano, eh, eh, del, che è del tutto confutata la teoria che qualcuno eh, aveva elaborato una trentina d'anni fa come per esempio il pur brillante Michele Salvati per cui sostanzialmente si sarebbe andati verso democrazie che confermavano le vecchie, eh, le vecchie culture politiche però verso il centro cioè una cultura politica Liberale moderata di centrodestra e una cultura politica liberal moderata di centrosinistra, no? Questa è l'idea. Invece, la realtà è che le, le culture politiche sono tutte arretrate come presa elettorale, eh, anche nei paesi nordici, eh, non solo la socialdemocrazia, cioè non c'è una crisi specifica della socialdemocrazia, c'è una, una crisi generale delle culture politiche tradizionali, e ripeto, abbiamo visto anche in Germania in queste ultime elezioni. Eh, e, però ecco, lo spazio non è stato preso dal partito pirata eh, e per la verità molto poco anche dal partito verde perché è un altro, un altro fenomeno che, che non, non si osserva molto abbiamo visto le ultime elezioni in Norvegia eh, le ultime elezioni anche in Svezia e i... i, i come dire... i i Sondaggi che, che riguardano la Svezia: il, i partiti verdi fanno fatica a superare la, la soglia, del, che di solito è del, del, del 4%, in Danimarca del 2%, nei paesi nordici, la soglia di sbarramento. C'è uno un po' più grande in Finlandia, ma anche lì sono partiti che stanno in delle coalizioni, non, non è che hanno preso il posto di quelli vecchi, insomma. Quindi né i pirati né i verdi. E qui ci viene, eh, ci viene a dire due cose. Allora, la prima cosa è che invece sono avanzati come ovunque eh, i partiti nazionalpopulisti che hanno molto occupato questo spazio. E di fronte a questo alcuni partiti socialdemocratici hanno cominciato a dare delle soluzioni per quanto ancora discutibili, eccetera. Ma secondo me hanno capito delle cose e stanno cominciando a reagire in maniera abbastanza efficace come... Eh, come la socialdemocrazia danese altri ancora non hanno capito come reagire come la socialdemocrazia eh, svedese eh, al, altri ancora hanno eh, forse trovato una, un, cominciato a trovare una via come, come quello norvegese ma ancora non è certo questo concludo questa, questa risposta dicendo che appunto questo spa, lo spazio creato dall'arretramento delle culture politiche dei partitori tradizionali eh, che è molto cospicuo, perché parliamo del 20-30%, 40% se non di più che hanno, che hanno perso sommandoli, eh, non è stato preso dai pirati, non è stato preso dai verdi, eh, è stato preso dai nazionalpopulisti, ma non è stato preso dai verdi perché ne, nei paesi nordici si è verificata una cosa interessante, cioè tradizionalmente la sinistra, un po' anche i socialdemocratici, almeno dagli anni 80 in poi, prima magari no. Ma, ma specialmente la sinistra eh, a sinistra della socialdemocrazia si è caratterizzata come rosso-verde no? e, e questo ha lasciato magari poco spazio magari diciamo due parole su questi partiti alla sinistra delle socialdemocrazie eh, se sei d'accordo ma insomma questo ha prevenuto mh, No, una, una, una grande espansione dei verdi che in realtà si è solamente verificata eh, in Austria e in Germania a livelli davvero cospigui ma anche lì si è, poi si è bloccata, è rimasta al di sotto di quello che si pensava insomma ecco. quindi non so prego sì, sì, sì sicuramente possiamo anche parlare magari del Western Party eta svedese il partito di sinistra della Danimarca e anche soprattutto anche, magari un breve accenno anche su quello che è la, la nuova comunicazione fatta da sfere democratiche, no? che parlano dei democratici svedesi, il partito di estrema destra, insomma, per comprendere, e che parlano di nostalgia del Folk folkhemmet, che era la, la vecchia casa casa del popolo costruita dai, dai socialdemocratici svedesi no? riprendendo tanti, ri, ri, ri, riutilizzando le vecchie tematiche socialdemocratiche le, le, le riutilizzano e stanno guadagnando sempre più consenso o altrimenti anche la linea che avevano anche i, i moderati che ora si presentano come il nuovo partito del lavoro che, wow. insomma, a partire dal 1900, dai anni 90, cui i due leader che si sono susseguiti hanno scritto due libri abbastanza, abbastanza duri uno da socialdemocrazia. Uno, Riedefeld, The Sova De Folk, Il popolo dormiente, in cui diceva che le politiche eh, socialdemocratiche hanno portato il popolo svedese a essere handicappato. O addirittura Ulf Christensen, ora leader dei moderati parente eh, partito borghese per antonomasia conservatore che ha scritto nel 1994 anno working generation qui scrive che il sistema socialdemocratico ha creato delle sacche di disoccupati che eh, cui si possono trovare delle analogie con l'apartheid in sudafrica questo ma che un passaggio anche su la nuova come... Come La per sé per si eh, così, Però, sì. Anche due parole. Anche due parole eh, su, su queste, che almeno poi così finiamo va bene. Allora, eh, sono due, due, due cose distinte. Facciamo così: eh, ti do subito la risposta su questo, e poi dopo, diciamo, un, cinque minuti parliamo del, del, della sinistra nordica, della sinistra, diciamo, post-comunista, o post quello che è, perché c'è anche un altro partito interessante nordico che ha avuto un buon successo alle ultime elezioni norvegesi che è RET, cioè il Partito Rosso. Che è addirittura a sinistra anche dei, dei, eh, dei, dei socialisti di sinistra, che sono sempre stati, scusate la ripetizione, a sinistra della socialdemocrazia. Va bene, allora, Sovane Forke e Utan Foschkop. Cioè, l'idea è, insomma, eh, è eh, che questi eh, teorico-politici, diciamo, eh, poi sono diventati leader politici. Frederick Reinfeldt e Ulf Christensen, insomma dei moderati, hanno teorizzato che in realtà ciò che era, serviva, come abbiamo detto prima, ad un compromesso di classe paritario, cioè che chi era fuori dal mercato del lavoro non ci dovesse tornare immediatamente a qualunque costo, a qualunque prezzo, eh, per quanto basso e, e, e, e esclusivamente dettato dal, eh, dalle esigenze del mercato e da chi compra quindi la manodopera eh, questa cosa è stata trasformata in qualcosa che passivizza, che sovra le eh, oppure che provoca emarginazione, no? cioè l'idea ribaltando un concetto che poi è anche socialista, attenzione che questa gente è abile, eh? cioè il concetto socialista per cui, per cui il lavoro deve liberare l'uomo, cioè, no? il concetto socialista non è quello di, non è mai stato quello di eh, abolizione del lavoro, no? ma l'idea è quella di, di, di rendere... Eh, di riformare il lavoro, il modo di produrre eh, in modo che, che fosse invece gratificante eh, questa idea, quest idea che soltanto il lavoro realizza eh, viene trasformata però alle condizioni del mercato cioè tealizza il lavoro comunque decide il mercato è questo chiaramente mh, questo ha, ha, ha ribaltato un po' di, le, le questioni e i e, e, e nazionalpopulisti de svere democratica ma qui c'è una cosa interessante da dire, che, che, che, rispetto alle comunicazioni proprio semplifichiamo senza, non abbiamo tanto tempo di andare oltre ma semplifichiamo per esempio, sulla la scelta dei nomi Va bene? Noi, abbiamo, noi abbiamo nei due paesi sempre principali che abbiamo preso cioè Danimarca e Svezia abbiamo una tendenza a ehm, tematizzare sempre la, la, la parola popolo eh, in un senso e in un altro eh, quando eh, un, un partito di cui parleremo nella, alla prossima, tra poco eh, alla prossima mia risposta come dire, al prossimo segmento eh, ha lasciato i comunisti stati, è stato il Socialistis Volke pazzi ha fondato il partito socialista del popolo perché si è chiamato così? si è chiamato così perché accusò i comunisti eh, danesi, parliamo del post-56, del post-Ungheria post anche lì, di essere il partito di Mosca, cioè sostanzialmente dicendo, dicendo che non avevano un vero radicamento nella classe operaia, cosa che era indubitabile nei paesi nord, cioè il grande radicamento della classe operaia non stava con i comunisti. Eh, però sempre obiettando alla socialdemocrazia, dice noi vogliamo essere un partito del popolo ma socialista e non solo socialdemocratico, cioè vogliamo essere stimolo alla socialdemocrazia. Quando, quando, eh, allora, i, i, in, eh, quando poi eh, si è formato il, il, il, il partito eh, nazionalpopulista danese, eh, diciamo che ha avuto più successo fino ad oggi, si è chiamato Dansk Volkpazie cioè partito danese del popolo, va bene? Cioè anche qui c'è l'idea che si crea qualcosa che come dire, rivitalizza il contatto con il popolo, che però in, in, nei paesi nordici non è soltanto, come probabilmente sai, queste domande che mi poni, eh, non è soltanto diciamo una... Mh, non ha soltanto un'origine in una lettura di Laclau o del polismo di sinistra, no, ha una vecchia tradizione, perché noi abbiamo in tutti i paesi nordici una forte spinta popolare che apre alle democrazie lungo l'Ottocento e si chiamano i movimenti popolari, i Folk che rinnovano la Chiesa, il Stato, rinnovano insomma, voglio rinnovare l'istituzione, aprire Uh, i, i, come dire, le, le, um, eh, eh, le leggi elettorali a maggiore partecipazione, eccetera, eccetera, e fra questi, fra questi eh, movimenti popolari: folk rebels o folk rebels in, in, in danese c'è anche il movimento operaio. Quindi c'è tutto questo schieramento che, che va no, eh, più o meno moderato, più o meno religioso, più o meno socialista. Quindi, quindi questi, questi partiti rispolverano ogni volta questa suggestione dicendo, rispolverando ciò che ha creato le democrazie nordiche, cioè questo grande movimento di partecipazione dal basso. E, quindi abbiamo detto Socialisti Folk e Parti, Partito Socialista Popolare, Dance Folk e Parti, Partito Danese del Popolo, e Sverie Democraterne. Sveriges Democraterne, a cosa, a, cosa si, a, cosa, eh, a cosa si collega? Si collega a opponendosi a socialdemocrat, va bene, cioè socialdemocratici. Quindi, democratici di Svezia. Va bene, democratici di Svezia. Qui chiudo con una cosa: eh, cioè sostanzialmente mh, hanno sfruttato un problema al quale dicevo eh, forse soltanto, ma non abbiamo tempo di parlare adesso soltanto i socialdemocratici, i tordici eh, scusate, i danesi hanno cominciato a mettere la mano. cioè quello che ehm, eh, molti eh, alcuni studiosi per esempio svedesi hanno eh, chiamato hanno chiamato eh, la eh, come dire eh, una, una eh, una politica del guardarsi ai lati. Che vuol dire? Una reazione del guardarsi ai lati, cioè dopo 20-30 anni di neoliberismo, di non, di non più avanzata dell'uguaglianza, ma anche lì di stop, e di, anche se meno che in altri paesi, ma di arretramento del, del, della spinta verso l'uguaglianza, quindi di maggiore disuguaglianza. Eh, L'idea qual è? Perdo, la capacità di guardarmi avanti cioè di avvicinarmi a chi sta in alto e mi concentro su non farmi superare ai lati cioè chi viene dopo di me devo cercare di non farmi superare e questo è diciamo, eh, ciò su cui si basa eh, soprattutto il nazionalpopulismo nordico rifacendosi soprattutto a chi? Ai, ai, agli immigrati evidentemente eh, non solo loro in maniera più o meno diretta il nazionalpopulismo in generale cerca di offrire questo tipo di, di retorica se non di soluzioni che poi di soluzioni non è che ne offrono tante e, e quindi sì ecco, abbiamo detto due parole se non altro mh, sul tipo di comunicazione no? ecco. parliamo un po' della sinistra nordica allora alla sinistra della socialdemocrazia che vuoi chiedermi qualcosa di particolare o qua avanti? no no può andare, può andare avanti Beh. insomma Ok, allora a sinistra delle socialdemocrazie abbiamo, abbiamo già nominato questo Socialistisch Folkeparti danese, che è la, e, e così come in sostanza anche del Socialistisch Venstre Party in, in, in, in, in, in, in, in uh, Svezia e, e, e Socialistisch Venstre Parti credo si chiami in, in, in Norvegia. Tutti questi partiti provengono da scissioni dei comunisti o da, eh, come dire, sviluppi di un partito comunista che diventa eurocomunista e poi diventa rosso-verde sostanzialmente. In qualche modo, in un modo o in un altro, o scissioni o qualcosa di simile. In alcuni casi hanno governato insieme alla socialdemocrazia, in Danimarca per esempio, si è provato a fare questo nella maggior parte dei casi so, i socialisti di sinistra così come anche i comunisti perché poi sono rimasti dei partiti comunisti eh, sempre meno i so, eh, partiti comunisti sono stati abbastanza forti nei paesi nordici subito dopo la seconda guerra mondiale eh, poi dopo sono sono molto diciamo, arretrati, anche se hanno mantenuto del, del, del, del, delle teste di ponte e degli eccellenti, eh, degli eccellenti militanti in ambito sindacale, eh, oppure nei movimenti per la pace, contro il riarmo, eccetera. No, insomma, questi quadri in grado di, di influenzare i movimenti, eccetera. Eh, eh, Ah, se ne è giovato di, comunque della presenza di questi partiti alla propria sinistra, la socialdemocrazia, perché, perché nei paesi nordici vige eh, quella che, eh, quella che eh, viene, eh, viene chiamata eh, come dire, la, eh, cioè il parlamentarismo negativo. Il parlamentarismo negativo vuol dire che non c'è bisogno di avere necessariamente una maggioranza a favore, ma basta non avere una maggioranza contro. Questo ha fatto sì che non potendosi, non è quasi mai successo che i comunisti votassero, comunisti e socialisti di sinistra votassero insieme ai partiti borghesi contro i, i, i, i governi quasi sempre di minoranza, quasi sempre, non sempre, ma quasi sempre di minoranza della socialdemocrazia, la socialdemocrazia governava, va bene? Quindi questo, questo è, una, è una questione, è una, spiega la loro funzione. Poi hanno avuto questa funzione di pungolare molto la socialdemocrazia sul, sullo su sviluppo rosso-verde eh, dagli anni '70 in poi. Va bene? E, e, e che è pensato alla fine la, la socialdemocrazia, che invece tendeva a essere un partito industrialista, no? eh, quindi no, non è arrivata prima, ecco, come dire, come minimo a, a, alle, questioni del, alle questioni verdi, eh, della trasformazione verde. E poi abbiamo due novità interessanti. Abbiamo.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 cioè è, è, è diciamo la, la, la, il, la professionalizzazione, eh, la sistematizzazione di, di, quest, di questa confluenza tra i gruppi della sinistra post-68, che parte da cosa? A differenza dai, dei socialisti di sinistra eh, originati da, da partito, da, da, dalla scissione comunista, da uno sviluppo critico della cultura comunista, sto per finire, eh, pochi, pochi minuti.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 Eh, all'interno anche delle grandi organizzazioni sindacali ehm, e, ehm, e, ehm, specialmente Röth, e qui finisco eh, è riuscita probabilmente a eh, formulare ma anche, anche, anche la lista unitaria danese eh, è riuscita a formulare alcune eh, parole d'ordine molto efficaci eh, per esempio, per esempio, eh, per esempio eh, durante la campagna elettorale ultima Röth, una esponente di Reutz adesso non mi ricordo il nome eh, è stata molto efficace in un dibattito durante il dibattito diciamo eh, dicendo bisogna vietare i jet privati voi dite, eh, vabbè, ma è una roba così, perché è così efficace? Invece è stata molto efficace, perché? Perché innanzitutto ha provocato la reazione di un grandissimo capitalista norvegese che ha detto, questa gente deve andare in Corea del Nord. E, e questo li ha potenziati molto, perché vietare i jet privati è... Eh, significa che ha, ha a che fare con la questione sociale cioè con la disuguaglianza ma con tutta evidenza anche con la questione ambientale cioè è una di quelle questioni che possono, eh, possono intrecciare le due, le due, eh, le due, le due mh, esigenze e questo probabilmente spiega come mai nel, nel, nello Starting nel, nel Parlamento norvegese c'è entrato Rött e non ci sono entrati i Verdi questa è una lezione interessante cioè probabilmente forse c'è qualcosa anche in Germania, in Germania da trarre dalle lezioni tedesche cioè probabilmente la questione ambientale vince soltanto se dimostra anche di essere questione sociale al contempo ecco, questa è una cosa molto molto importante Dare una lezione da trarre va bene? sì, va bene io direi che siamo stati esaustiti abbiamo fatto un'ampia visione di tutta, tutta insomma, la, la storia socialdemocratica, anche, anche se per grandi pezzi, però insomma abbiamo tratta, trattato tutti gli spunti maggiori che possono servire tutt'ora che stiamo immaginando un nuovo soggetto politico su cui trarre, si possono trarre spunti e idee. E quindi io saluto il professor Borioni A voi. e ora ci, ora ci rimbocchiamo ancora di più le mani che lavoriamo.